Abbiamo prima di tutto l'obiettivo di cambiare alcuni paradigmi rispetto al turismo, rispetto al tema della disabilità e rispetto al tema dell'accessibilità. Il settore del turismo da tempo ha un mercato alle porte che sta bussando, sta chiedendo di poter entrare, di poter fare vacanze, di poter spendere i propri soldi e eh, ancora non sta dando molta attenzione a questo mercato. Eh, Dall'altra parte abbiamo l'obiettivo di cambiare il paradigma delle persone con disabilità e poi vedremo che il turismo accessibile non è fatto solo da persone con disabilità, anzi sono una parte veramente molto piccola, forse la più piccola di tutte e sono la parte che preoccupano di più gli imprenditori vogliamo cambiare questa immagine delle persone disabili da, da assistiti a, a ospiti, ospiti quindi consumatori, clienti. Vogliamo cambiare il paradigma dell'accessibilità, fino ad oggi l'accessibilità è sempre stata trattata come una norma, l'abbattimento delle barriere architettoniche da rispettare e sembra che questa debba essere sufficiente anche per garantire la possibilità di fare turismo e vedremo come invece bisogna fare qualche cosa di più e cercheremo di approcciare eh, tutto il ragionamento sul turismo sulla disabilità sull'accessibilità partendo dalla visione dello universal design pian pianino entreremo all'interno di questo che è un metodo di lavoro che permette e ci aiuta nel cambiamento di questi paradigmi. L'obiettivo è quello di farvi fare, darvi delle informazioni, cercare di darvi altri punti di vista, creare eh, un'esperienza, prima di tutto culturale, ma anche un'esperienza vera e propria, fisica. Andremo a fare un sopralluogo utilizzando ognuno di voi a turno, ci sono delle carrozzine a disposizione, sarete guidati da me e cerchiamo di andare a verificare anche come questa, è, questa può diventare un'esperienza e eh, soprattutto per non sottovalutare personalmente le richieste e le attenzioni che sono necessarie per questo mercato. Eh, il mercato è stato individuato nel 1993 con un'indagine che per chi è del settore famoso è la touch ross e ha individuato nuove nicchie di mercato nel 1993 l'allora la, Turismo eh, fece fare un'indagine per non sul turismo accessibile nello specifico ma perché in quegli anni l'Unione Europea fatturava il 51% del mercato mondiale del turismo e con l'apertura di tanti nuovi mercati, come poi abbiamo visto succedere in tutti questi anni, negli ultimi anni, quindi Medio Oriente, eh, Sudafrica, eh, Sud America, nuove mete, nuove isole, nuovi collegamenti aerei, l'obiettivo della DG del turismo era... Cerchiamo di capire quali sono i nuovi mercati per orientare lo sviluppo del, dell'Europa in direzione che ci permetta di mantenere il eh, 51% del fatturato. Così tanto per dirvene una, da allora 1993 ad oggi, oggi l'Europa complessivamente fattura il 50,7% del mercato mondiale turistico quindi già nel 1993 per continuare a mantenere questa leadership a livello mondiale eh, ha incaricato lo studio Touch Rose una... questo ehm, sostanzialmente questo individuò il mercato del turismo accessibile, tra le nuove opportunità eh, disse ci sono 50 milioni di persone disabili in Europa, stiamo parlando dell'Europa non dei 27 ma dell'Europa dei 12 se ricordo bene, e disse c'è cioè, questo mercato, ce l'abbiamo in casa, 30 milioni di persone, 50 milioni di persone con disabilità sono un mercato, poi dopo vediamo quali sono i numeri che hanno sviluppato. Nel 1999 il mercato è stato valutato in Italia dal progetto Italia per Tutti, che è partito con... Eh, un decreto nel 1997 in cui si individuavano, si individuava il turismo accessibile prendendo per buono quello che diceva la Touch Ross, dando delle indicazioni a tutti i comuni italiani, a tutte le province, a tutte le regioni, perché creassero una serie di strumenti per facilitare lo sviluppo del turismo accessibile. Nel 2005 la mh, regione Emilia-Romagna è, è stata leader in un progetto che ha visto la partecipazione di ben 17 partner eh, tantissima gente ma eh, con un obiettivo importante in quegli anni che era proprio quello di andare a capire col progetto care quali erano le aspettative quali erano le preferenze quali erano i comportamenti di questo mercato da allora anche sono state fatte diverse indagini, diverse ricerche, l'ultima la più conosciuta forse è la, la Mind the Gap Accessibility eh, che è stata fatta nel 2015 a Bruxelles, e vedremo un po' di dati dopo su questa perché è interessante soprattutto la proiezione dello sviluppo del mercato del turismo accessibile, ma ehm, circa un mesetto fa è stata pubblicata la Top 10 Global Consumer Trend del 2019 eh, e questa indagine di Euromonitor eh, ha individuato quali sono i diversi target tra cui ci sono i baby boomer, i millennial ci sono una decina di nuovi target sui quali investire e andando ad analizzare qual è la strategia per portare a casa questo mercato, per conquistarlo troverete, scoprirete che l'inclusione che è un po' di più dell'accessibilità e capiremo anche le differenze su questi linguaggi, l'inclusione è una delle strategie quindi si parla anche qui di turismo accessibile. Prima di tutto partendo per valorizzare ciò che c'è quindi la prima cosa da fare è sempre il monitoraggio, vedere cosa c'è e comunicare quello che esiste perché possa essere messo a valore. Non aspettiamo di avere reso accessibile le nostre città perché se no non, non, ci, non si farà mai niente. Eh, eh, io dico sempre che le persone disabili che fanno turismo sono turisti, vale la pena ricordarlo. Quindi non stiamo aspettando persone malate, non lavoriamo per persone malate, ma lavoriamo per i turisti. Questo ci ricorda anche che dove le persone con disabilità vanno a fare turismo, le persone con disabilità possono anche lavorare. Nulla vieta che un receptionist, che è una, eh, una figura che abbia le necessarie professionalità nel mondo del turismo, faccia, eh, possa essere in carrozzina, possa avere una protesi, possa essere amputato. E ricordiamoci, noi oggi stiamo facendo formazione per il mondo dell'offerta. quindi stiamo facendo formazione ad imprenditori, voi siete persone che vendono turismo, quindi l'approccio che noi abbiamo è sempre quello economico perché quando tu vai a parlare con un albergatore vai a parlare con un ristoratore quando tu parli con un consorzio di imprese turistiche l'approccio è assolutamente quello ma non ci dobbiamo dimenticare che tutto questo ha una ricaduta in ambito sociale la responsabilità sociale di impresa eh, dalle fonti di disagio a quelle che sono le fonti di pericolo quindi le barriere architettoniche non sono solo un impedimento, sono anche un rischio, soprattutto se abbiamo pavimentazioni sdrucciolevoli, se abbiamo porte o vetrate che non siano opportunamente segnalate, ne parlavamo anche prima, una bella porta perfettamente trasparente ci permette di fare un frontale e con tutti i rischi che questo comporta, eh, cadute, scivolamenti, possibilità di farsi anche più male di quello che uno già non ha di suo la presenza degli elementi di inciampo e non dimentichiamo quelle che sono le cause di affaticamento, un ambiente accessibile è anche un ambiente amichevole, quindi significa che non ci sono rampe troppo lunghe oppure comunque le rampe devono essere intervallate da spazi completamente complanari. Quando si parla con una persona con disabilità si parla direttamente con lui, non si parla con l'accompagnatore. Se anche arrivi assieme ad altre persone, però è la persona disabile che ti fa una domanda, la risposta la si dà alla persona disabile, non all'accompagnatore. Vige una regola che ci dobbiamo ricordare come un mantra e oltre alle persone disabili che fanno turismo sono turisti. Ricordiamoci anche che la prima domanda e la domanda corretta da fare è posso aiutarti? Alla quale però deve sempre seguire come posso aiutarti. Ognuno ha le proprie abitudini, ognuno ha i propri modi, ognuno ha le proprie strategie. Quando miglioriamo, quando miglioriamo gli ambienti, quando miglioriamo l'accessibilità, in realtà lo facciamo per tutti. Per questo bisogna che noi ci relazioniamo con i nostri ospiti, con i nostri clienti. E la domanda corretta non è mai qual è la sua disabilità, ma la domanda è quali sono le sue esigenze, ci dica di che cosa ha bisogno. Il nostro ospite non è una patologia medica, non è una patologia sanitaria, perché se no, con questa visione sanitaria sociale, passa il messaggio che l'interlocutore giusto è l'infermiere, è il fisioterapista, è il medico, mentre noi siamo nel mondo del turismo. Per questo, questo è uno dei motivi per cui turismo accessibile oggi è ancora quella fetta di turismo di riserva dove tu devi fare le camere per disabili noi parliamo di ospitalità accessibile perché ospitalità prevede l'accoglienza prevede il rispondere ai bisogni degli ospiti e dei clienti per cercare di fare un ulteriore passetto in avanti proprio dal punto di vista culturale e dell'accoglienza e migliorare la qualità dell'accessibilità quindi eliminando tutte le barriere architettoniche culturali e di eh, comunicazione rendiamo migliore l'ambiente per tutti indipendentemente dalla tipologia di, di disabilità e se non è disabilità miglioriamo comunque la qualità di ciò che offriamo questo perché perché poi alla fine è sempre il cliente sempre l'ospite che decide quali sono le sue priorità, l'importante è sapere prima quali sono le condizioni, per questo avere le informazioni, avere i monitoraggi, avere la situazione di fatto è fondamentale.